Buongiorno, dunque ieri dicevamo che quest'anno avremmo fatto le due lettere di Pietro e la lettera di Giuda e poi io ho detto no, perché no? Certamente la lettera di Giuda è una lettera simpatica, breve, un capitolo solo e scritta in un greco elegantissimo la lettera di Giacomo, in un greco altrettanto elegantissimo, dice le stesse cose della lettera di Giuda, però poi ne dice anche di altre. Allora ho detto, se facciamo la lettera di Giacomo, non occorre fare la lettera di Giuda e impariamo qualche cosa di più. Ecco perché c'è stato questo cambiamento Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Tu mi hai risposto Amm. Vediamo di che morte dobbiamo morire Queste tre lettere che normalmente nella tradizione popolare sarebbero le lettere scritte da Pietro e scritte da Giacomo, apostolo risultano invece, noi oggi lo scopriremo scavando per conto nostro senza fare però scavi da mal di testa, bastano alcune cose da mettere in evidenza e queste cose ci diranno che queste tre lettere non sono state scritte dai personaggi ai quali sono attribuite ma sono scritte da anonimi scopriremo anche che queste lettere si trovano, si collocano nella loro nascita in un periodo storico che noi in genere non è che conosciamo molto, ma gli specialisti lo conoscono molto bene, perché è il periodo in cui nasce la letteratura giovannea. Le tre lettere di Giovanni, il Vangelo e l'Apocalisse, nascono più o meno subito dopo queste tre lettere. È il periodo della fine del primo secolo e nella fine del primo secolo noi troviamo questo signore, Domiziano. Naturalmente il clima che ha creato Domiziano è un clima piuttosto pesante per i cristiani non tanto per i decreti di Domiziano quanto piuttosto per il fatto che questi decreti hanno rialimentato l'odio della plebe di tutte le varie città dell'impero contro i cristiani per cui una parte di persecuzione è dovuta al dettato imperiale e una parte invece è dettato da questa mentalità anticristiana che si era formata in precedenza vedremo ovviamente nella seconda parte della nostra conversazione quali sono le caratteristiche di questa persecuzione quella chiamiamolo da nord cioè quella voluta in qualche modo dall'imperatore e quella invece da sud quella cioè che non per decreto imperiale, ma per un clima assolutamente ostile si è instaurato nei confronti dei cristiani, tanto che molto spesso i giudici che si trovavano in mezzo non sapevano chi ascoltare, se l'imperatore o la plebaglia. Bene, ognuno è bene che abbia la sua Bibbia, perché questo mi esonera dal copiare i testi biblici dentro lo scheda. Seconda cosa, io vi chiederei questa cortesia, man mano andiamo avanti, se ci sono cose che io non dico chiaramente, o se ci sono cose che inquietano, o se ci sono cose che vanno chiarite, o se ci sono domande, diciamo così, derivate dall'argomento che trattiamo, alzate la mano e fate subito l'intervento. Perché se, se lo si fa dopo, verso la fine dell'incontro, si perde quello che è il clima culturale, la, la, la situazione culturale che ha provocato quella domanda. E quindi quella domanda diventerebbe decontestualizzata. La peggior cosa per una domanda. Bene, detto questo, partiamo. Se voi aprite il primo capitolo della lettera di Pietro, proprio il primo versetto, chi non ce l'ha non si preoccupi perché ve l'ho trascritto qui. Sì. Allora, se voi aprite il primo capitolo della lettera di Pietro, primo versetto, vedete a chi è indirizzata questa lettera. E la prima cosa che noi notiamo, essendo questa lettera indirizzata ai cristiani che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Se noi facessimo un po' di geografia antica, cosa sta dicendo il nostro amico i cristiani che si trovano in Turchia e nella parte europea della Turchia. Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia sono zone geografiche dell'Asia minore, antica. L'unico nome strano che voi trovate in tutti questi è la Galazia. più o meno una regione centrale della Turchia, chiamata così perché nel quarto, V, IV secolo a.C. stranamente c'è stata un'invasione dei Galli, cioè dei francesi. I francesi sono partiti, sono arrivati lì, si sono piantati, e si sono amalgamati con gli altri gruppi etnici del luogo e quella regione viene chiamata Galazia per questo motivo dunque siamo in Turchia questo è il primo dato il secondo dato importante che noi ricaviamo da questa lettera la troviamo al capitolo quarto versetto dodici Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova come se vi accadesse qualcosa di strano. Dunque, il testo greco che sta sotto parla di peirasmon, che di per sé vuol dire prova, vuol dire tentazione. Questa parola voi la conoscete già perché compare nel Padre Nostro non ci abbandonare al peirasmon e allora comprendiamo che la parola tentazione è un po' diversa nel mondo antico rispetto al concetto che abbiamo noi per noi la tentazione è legata alla morale nel mondo antico no quando Gesù dice non ci abbandonare alla tentazione, Gesù non sta facendo il moralista, sta dicendo proprio questo. Quando noi siamo in una fase di persecuzione, e la persecuzione non è necessariamente quel movimento ostile a livello puramente sociologico del cristianesimo, per cui capita il militare, ti porta in prigione e ti sgozza non è solo questo la persecuzione è anche qualcosa di psicologico quando c'è un tessuto sociale che rifiuta te persona perché sei cristiano Gesù ha presente questo dato e infatti, subito dopo il Padre nostro lo dirà. Quando qualcuno ti mette nel Peiras Monti perseguita in una città, tu non sta a stare in quella città. Non rimanere lì. Io non ti chiedo di sacrificare la vita quando questa la puoi salvare semplicemente andandotene. E Gesù dice, andatevene da quella città. Quindi Gesù non chiede il martirio comunque sempre a getto continuo. Ci sono situazioni dalle quali tu non puoi uscire, allora è ovvio che lì devi fare una scelta. Dunque questo peirasmon è qualcosa di ben preciso. E dunque il problema è questo. Questa lettera viene scritta durante una persecuzione, perché il verbo è al passato, è scoppiata, dunque qualcosa di recente, e questa persecuzione avviene nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Come vedremo, fra non molto, le persecuzioni del primo secolo sono persecuzioni locali, concentrate nella città, in una città, in quella vicina, no? Per esempio, verso gli anni 40 Erode Agrippa perseguita i cristiani di lingua greca a Gerusalemme. I cristiani di lingua ebraica non vengono ne manco toccati. E questi cristiani di lingua greca sono costretti per salvare la pelle ad andarsene. Perché Erode Agrippa fa fuori Giacomo, vescovo di Gerusalemme lo fa buttare giù dal pinacolo del Tempio, sclacci! E gli altri salgono su verso nord e fondano la grande comunità di Antiochia dove i Nazareni per la prima volta vengono chiamati cristiani. E questa comunità, molto dinamica, cultura greca gente che si dà da fare anche per salvare se stessa è la comunità che ospita Paolo comunità dalla quale nascono tutte le idee progressiste del cristianesimo nascente Gerusalemme non produce idee progressiste ma Antiochia sì. e ad Antiochia vengono composti quello che noi oggi chiamiamo il benedictus il magnificat il num dimittis lì vengono composti questi testi liturgici e lì verrà composto anche il Vangelo di Matteo questa è la comunità perseguitata estremamente ricca a livello teologico culturale dunque noi abbiamo una persecuzione che non è locale. L'altra persecuzione sarà quella di Roma, fatta da Nerone, poi ci sarà un'altra, lo vedremo, la persecuzione di Pergamo, ma non c'è una persecuzione che comprende territori così vasti. Questa persecuzione, la prima che noi abbiamo e che comprenda territori dell'impero è quella di Domiziano Domiziano muore nel 96 ed è proprio l'anno precedente la sua morte che lui emana questi decreti di persecuzione ai cristiani questo già ci sta a dire che la lettera non può essere stata scritta da Pietro perché Pietro muore durante la persecuzione neroniana e quindi la morte di Pietro va collocata tra l'incendio di Roma, 64, dopo Cristo, e la morte di Nerone, 68. 96. Capite che c'è qualcosa che non funziona dunque questa lettera non l'ha scritta Pietro su questo non ci piove perché abbiamo circa 30 anni di distanza fra la morte di Pietro e la composizione di questa lettera quando dunque il biblista dice no la prima lettera di Pietro non è di Pietro certamente suscita scandalo perché dice come è scritto che è di Pietro e tu vieni a dirci che non lo è ecco adesso avete capito perché i biblisti hanno quasi sempre ragione quasi questo è un dato molto importante dato molto importante la prima lettera di Pietro dunque collocabile nell'ultimo decennio del primo secolo, tra il 90 e il 100, con buona probabilità proprio nel 96, anno della morte di Domiziano, ma anche anno in cui scoppia questa persecuzione. Questo è un dato ormai che la stragrande maggioranza dei biblisti accetta. Dopo sapete come noi in ogni famiglia c'è sempre chi fa il bastian contrario e non tenendo presente questo argomento continua a dire no è di pietro senz'altro. Quando si studia il greco ellenistico si dice che i migliori scritti di greco ellennistico sono la lettera, Sì, non parliamo della letteratura biblica, parliamo di tutta la letteratura ellennistica, il miglior greco è quello di Giacomo e quello di Pietro. Ora che Pietro scrivesse in maniera così perfetta non è pensabile perché, ma non perché si fanno petizioni di principio, no, no, no, c'è una notizia inquietante. Quando Papia, vescovo di Gerapoli, muore nel 110 d.C., fa una breve annotazione sul Vangelo di Marco, annotazione che viene riportata, da Eusebio di Cesarea, Papia dice che l'autore del secondo Vangelo era l'Ermeneutes di Pietro. Hermes, Mercurio, è il postino degli dei. E strada facendo dall'Olimpo alla terra, velocemente deve tradurre il linguaggio degli dei in linguaggio umano. Ermeneutes non vuol dire segretario, ma vuol dire traduttore simultaneo. Il che mi sta a dire che Pietro era ignorantello. Solo aramaico e Marco invece era poliglotta. Ora, uno che ha bisogno di un traduttore non può scrivere una lettera così, con un greco ellenistico perfetto. Ma a don Renato si può pensare che come lui si avvaleva di un traduttore simultaneo per la predicazione si è avvalso di un segretario dello stesso per scrivere la lettera. No, signori, perché noi il Vangelo di Marco lo possediamo. E tra il greco del Vangelo di Marco e il greco della prima lettera di Pietro c'è la stessa distanza fra un commerciante di Firenze del XIII secolo e Dante Alighieri. Chiaro? Tra un professore di lettere e un sano contadino della bassa depressa del basso piave. E quindi non è scritta da Marco la prima lettera di Pietro, neanche con il fischio, proprio perché sono due penne completamente diverse. Il greco del Vangelo di Marco è un greco italiota, perché contiene molte parole latine traslitterate in greco. Quando voi leggete il Vangelo di Marco in greco, voi leggete il greco che si parlava a Roma, da parte della plebaglia. Cicerone, Cesare, sì, erano solo loro che parlavano latino. La gente, il quotidiano, era greco. Tu andavi a comprare un boccale di vino... Lo ordinavi in greco e l'altro ti rispondeva in greco. Davi a comprare un pezzo di stoffa, lo chiedevi in greco e l'altro ti rispondeva in greco. Erano solo le classi dominanti che parlavano latino. Non illudiamoci. La fatica che abbiamo fatto a imparare Rosa Rose non è una fatica proletaria. è una fatica della high society noi abbiamo imparato il linguaggio dei nobili e dei borghesi bene la Roma conquista l'Oriente greco tra la seconda e la terza guerra comunica che c'è un motivo molto semplice quando la feroce Roma conquista e schiavizza la Grecia la Grecia schiavizza Roma perché i maestri quelli che i patrizi comperavano al mercato per istruire i propri figli erano greci capite? E quindi i rampolli dell'alta società, a cominciare dal secondo secolo a.C., ricevono una cultura greca. I cosiddetti poeti novelli sono influenzati da questa cultura perché loro da ragazzini sono stati istruiti alla cultura greca da questi maestri greci. Poi un po' alla volta... Voi dovete tenere presente che a Roma I barbari cosiddetti Cioè gente friulani, veneti, ehm, triestini, che ne so Sono diventati schiavi di Roma solo dopo Cristo Secondo, terzo, quarto secolo dopo Cristo, non prima Prima gli schiavi di Roma o erano africani i quali non sapevano un bel niente di niente, in Africa non si è mai parlato greco, il massimo sforzo celebrale che facevano era imparare un po' di latino, e soprattutto il mondo eh, turco, che parlava greco, e il mondo greco, che parlava greco. Quindi Roma, prima del cristianesimo, era grecizzata. E tenete presente che gli schiavi sono la parte più dinamica di Roma. Sono quelli che comprano, vendono, ff, coltivano, educano, fanno le feste per gli altri. Cioè tutto il tessuto in movimento di Roma è fatto da questa gente. Non è fatto dallo schiavo che ti dice ave, ma è lo schiavo che ti dice haire. Non è da sorridere, ma le prime bestemmie contro Gesù Cristo testimoniate a Roma sono scritte in greco. E sono state trovate nelle bettole nei termopolium. Quindi nessun problema. Avete senso l'ipotesi di pensare che eh, Marco si è formato nel greco in greco, ha cioè studiato greco. Quindi il maggiore di Marco è stato fatto di periodo in cui la sua coscienza era bassa, e poi in tre anni quod gratis probatur, è possibile, però ce ne vuole, è possibile. Non abbiamo niente che possa comprovare questo. Noi possiamo anche immaginare che il mio angelo custode, Arturo, sia sceso giù col paracadute e abbia scritto questa lettera. Cioè quando un'ipotesi, noi possiamo fare tutte quelle che vogliamo, ma devono avere dei fondamenti le ipotesi, allora possono essere prese in considerazione, altrimenti sono sogni a livello storico. Noi con i sé e con i ma sappiamo che la storia non si fa. Ecco perché tenerla presente è opportuno, dargli credito no. seconda lettera di Pietro. Più piccola, più breve, greco leggermente meno brillante della prima lettera di Pietro e una lettera posteriore alla prima. Perché tocca un argomento che è scottante alla fine del primo secolo e cioè la parusia la prima lettera di Pietro non tocca questo problema lo accenna appena ma non come una realtà che è imminente, sta per accadere, ma come una realtà futura molto lontana. Nella seconda lettera di Pietro invece si affronta questo problema, si dice lo stesso che la parusia è lontana, ma se voi fate lo leben del testo, Notate che la seconda lettera di Pietro sta combattendo l'idea dei destinatari della lettera, idea secondo la quale la parusia sarebbe imminente. Proviamo a leggere. Siamo alla linea 60. della seconda lettera di Pietro, capitolo terzo, dall'11 al 16. Chi non ha la Bibbia vada alla linea sessanta della scheda. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, con una grande pirosis, brum, un petardo cosmico, puffete. Fine della trasmissione. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere mentre aspettate affrettate la venuta del giorno di Dio? Oh, oh, noi non solo aspettiamo, ma anche affrettiamo. Qualcuno potrebbe farci fuori per questo motivo. Perché noi cristiani affrettiamo la fine del mondo. Rifletteteci. Padre nostro che sei iniziali, si è santificato il tuo nome fine della trasmissione e lo diciamo sempre il guaio è che non ci pensiamo mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno per questo prima parlavo di un petardo cosmico noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. E qui arriva la cannonata contro quell'idea che i cristiani si erano fatti alla fine del primo secolo, e cioè che fosse imminente la parusia. La magnanimità del Signore nostro, cioè il fatto che Dio sia così magnanimo da non mandarti subito la fine del mondo, ma di procrastinarla, la magnanimità del Signore Nostro consideratela come salvezza. Perché? Per il semplice motivo che c'è più tempo per convertirsi. Se la fine del mondo arrivasse fra 30 secondi, più spavento che conversione, Mentre invece, essendo procrastinata, c'è il tempo per riflettere e anche il tempo per decidere di cambiare. Il nostro amico dice, la magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. E qui c'è una cosa interessante. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo. Secondo la sapienza che gli è stata data. Voi leggete tutte le lettere paoline. Non c'è, non c'è, nessuna preoccupazione per la parusia imminente. Non c'è. In una sola lettera c'è. La seconda ai tessalonicesi. dove chi scrive dice ma qualcuno interpretandomi male pensa che la fine del mondo sia imminente non è così, la fine del mondo è molto procrastinata riprendono l'idea di Gesù quando gli apostoli dicono quando avverrà questo solo il padre lo sa, nessuno lo sa, voi tenetevi pronti, punto e basta la seconda lettera ai tessalonicesi è di Paolo All'epoca di Paolo non c'era questo problema. Questo problema, come vi ho detto, sorge alla fine del primo secolo. Lo scavalca e lo troviamo anche all'inizio del secondo secolo. 105-110. È di Paolo la seconda lettera ai tessalonicesi. Capite che quando cominciate a scavare e siete coerenti, bisogna avere dei grossi sospetti su quella lettera. Poi cominciate ad esaminare il vocabolario, e vedete che il vocabolario della seconda lettera dei tessalonicesi non è vocabolario paolino. Poi cominciate a vedere le costruzioni grammaticali e sintattiche, non sono paoline. E allora cominciate a dire, probabilmente la seconda lettera dei tessalonicesi non è di Paolo, è di qualche suo lontano discepolo, il quale cercando di imitare i concetti teologici di Paolo, affronta problemi sorti nella comunità cristiana, ma successivi all'epoca paolina se noi dovessimo fare un'introduzione a Paolo vi direi guardate la seconda di Tessalonicesi non è di Paolo la lettera degli Efesini non è di Paolo la lettera dei Colossesi non è di Paolo prima, seconda Timoteo e lettera Tito non sono di Paolo e qualcuno di voi arriva coi pomodori, cic cic cic, e me li tira. No, no, no, non sono di Paolo quelle lettere lì. E poi le altre lettere che noi abbiamo di Paolo non sono state scritte da Paolo così. Perché la lettera ai Romani sono due lettere. Le due lettere ai Corinti sono quattro. La lettera ai Filippesi sono tre lettere di Paolo e Filippesi cucite insieme. Sì? È divertente fare i biblisti. Dunque, questo grosso problema della parusia imminente è un problema tardivo la prima lettera di Pietro, non ha questo problema, il che vuol dire che i destinatari non avevano questa ossessione. Mentre invece i destinatari della seconda lettera, che vuol dire poco dopo, questa ossessione ce l'avevano e sono gli stessi destinatari. E allora l'autore interviene. Dentro a questo intervento c'è qualche cosa di simpatico. Continuiamo la lettura, siamo alla linea 66, versetto 15, dunque la magnemità del Signore nostro, consideratela come salvezza, così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data. Come, quindi qui sta parlando di altro, come in tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste cose. Paolo parla del ritorno di Gesù, ma non con il criterio dell'imminenza. In esse, lettere di Paolo le considera ormai come un corpus, come una raccolta. Ora noi sappiamo che durante la vita di Paolo non esisteva la raccolta delle lettere di Paolo. Paolo muore anche lui sotto la persecuzione neroniana fra il 64 e il 68 e in quel periodo la raccolta delle lettere di Paolo non c'è. Quando incomincia la raccolta noi abbiamo una piccola spia nella lettera ai Colossesi che non è di Paolo nella parte finale della lettera ai Colossesi l'autore scrive questa lettera dopo che l'avete letta la mandate ai Laodicesi gli abitanti di Laodicea e vi fate dare da loro la lettera che io ho scritto a loro Così vi scambiate le mie lettere. Noi abbiamo dunque questo scambio delle lettere di Paolo dopo la morte di Paolo. Perché prima le lettere erano scritte per un destinatario solo. La comunità di Corinto, punto chiuso, non è per gli altri. Perché Corinto ha determinate problematiche e Paolo risponde a quelle problematiche. Problematiche che per esempio la comunità di Filippi non ha mai avuto. E perciò Paolo scrive ai filippesi cose che a Corinto non avrebbe mai scritto. Quindi ognuno si teneva la sua lettera. Dopo la morte di Paolo iniziano questi scambi. Ci sono degli indizi per poter sospettare che a Efeso, che era il quartier generale di Paolo, verso gli anni 90, poco prima dunque, della prima lettera di Pietro e della seconda, si sia fatta la raccolta delle lettere di Paolo e della scuola paolina. Quindi, lettere autentiche sue e quelle dei suoi discepoli. E quindi verso il 90 abbiamo questa raccolta. Le 14 lettere di Paolo, ma non sono tutte sue. Tra queste c'è anche la lettera agli ebrei, che già Sant'Agostino diceva che non è una lettera, non è scritta agli ebrei e non è di Paolo. Lo diceva già lui, a maggior ragione lo possiamo dire noi. La seconda lettera di Pietro dà per scontato che queste lettere siano già un corpus, una raccolta. Perché? Da come parla, lui le ha conosciute così, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, magari fosse vero. Alcuni. Sono tutti punti difficili da comprendere in Paolo. Leggere Paolo vuol dire sfruttare tutte le connessioni neuroniche che abbiamo nella capoccia. Perché Paolo è difficile. Poi quando lo capite, dite, ah, che semplice. Dopo però. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, non scandalizzatevi, che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina. Due problemi. Le lettere di Paolo fanno parte ormai dei testi ispirati perché fanno parte delle scritture. Rileggete bene. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture. Quindi già alla fine del primo secolo il corpus paulino era considerato parte delle scritture. Per la loro propria rovina. E qui il mondo delle suore e dei monaci entra in fibrillazione. Quando dico, guardate, non è per fare propaganda ai biblistici, mancherebbe. Ma la parola di Dio non è automaticamente salvifica. La legge diventa salvifica per te. Scordatelo. Perché se tu leggi il testo biblico senza un minimo di preparazione, ignoranti, Quel testo lì diventa per te Apoleia, rovina. Apoleia è un de verbale dal verbo apollimi, che vuol dire perdere. L'Apoleia è la perdizione eterna, quindi la traduzione è rovina è abbastanza poetica. Ma di per sé vuol dire perso per sempre. Leggere la scrittura da ignoranti provoca questo, ma anche da incerti, cioè il testo biblico è un testo di fede, per l'amor di Dio è anche testo storico, è anche testo sapienziale, chiamiamolo teologico-filosofico, ma essenzialmente è scritto per la fede, e quindi se è scritto per la fede, o tu lo leggi con la fede, o altrimenti, il prodotto che c'è in te diventa solo cultura. Se invece tu lo leggi come testo di fede, ma la tua fede non collima con la fede biblica, questo libro ti rovina. Interessante. Pericoloso. Adesso capite qual era il clima del concilio di Trento a metà del XVI secolo quando i, i vescovi hanno dovuto affrontare il problema della Bibbia nei confronti di Lutero che diceva noi leggiamo la Bibbia e ognuno la interpreta come vuole perché ognuno possiede lo Spirito Santo il mio amico Martino si era dimenticato di quanto scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo primo, versetto 20. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. E' una di quelle cose strane che Lutero ha detto dimenticando che la scrittura stessa li proibiva di dire quella cosa capite perché per noi biblisti è sempre difficile dialogare con i fratelli protestanti e quindi camminiamo sempre sulle uova perché se tu cominci a dirli Concetto di fede che a Lutero è sbagliato. L'interpretazione privata già la Scrittura dice che non è possibile. I testi che voi avete buttato via dalla Bibbia sono testi ispirati perché l'originale ebraico c'è. Cosa viene fuori? Vengono fuori occhi neri perché ci si prende a cazzotti. E quindi stai attento all'aggettivo, all'avverbio, alla virgola, alla sfumatura, al respiro. Io preferisco dialogare con gli ebrei. Tu sei di là, io sono di qua, abbiamo due sponde diverse, vediamo se riusciamo a fare almeno un ponticello. Ma quando si premette dicendo abbiamo la stessa fede, crediamo nello stesso Signore, wow, allora loro sono non di là, sono di qua, siamo insieme. Ma siamo insieme un corno. Perché quando cominciamo a toccare, per esempio, la memoria dei defunti, eh, non ci siamo. Non ci siamo perché noi cattolici abbiamo i libri dei Maccabei, dove esplicitamente si parla della memoria dei defunti e la preghiera per loro ma loro hanno preso questo libro e hanno detto non è ispirato fuori discuti tu mi spiego? ma il grosso problema appunto è conoscere quando tu conosci allora sai regolarti puoi dire sì, puoi dire no ma devi conoscere, se non conosci sono guai. Bene, lettera di Giacomo. No, basta. Il caffè è più sacrosanto della lettera di Giacomo. Sono le 10.26, ci vediamo alle 1.1 meno un quarto.